Allora, cimentiamoci con l'implementazione di cui parlavamo prima. Solo per quanto riguarda la soluzione, io eh, questa parte qua sul database l'ho spostata in un branch diverso che ho chiamato database, quindi quando troverete su GitHub questo esercizio c'è il branch main o master che contiene solamente il testo di questo libretto voti. C'è il branch soluzione che contiene diciamo, la soluzione dell'esercizio delle settimane precedenti. E c'è il branch database che contiene il codice che facciamo oggi così non mescoliamo le due cose visto che stiamo, diciamo così, riorganizzando il codice. Allora, proviamo prima a fare una cosa semplice e indipendente. Per ragioni di ordine io mi creo un altro package. Dentro la classe it, polito, tdp, eccetera, che chiamerò db, per semplicità. It, polito, tdp, poi c'è il nome del progetto che è libretto, db, database. Quindi ci mettiamo qua dentro le operazioni che facciamo col database. Quindi li teniamo separate rispetto al model, separate rispetto al controller. it polito tdp libretto uguale anziché punto model la farò punto db database eh? e quindi creo le classi qua dentro allora facciamo una prima classe di prova poi dopo ci vediamo dove spostare le istruzioni. facciamo una prima classe in cui semplicemente leggiamo questi tre voti e li stampiamo video senza pensare alla classe libretto o altre cose okay? quindi dentro questo db Fatemi fare una prima classe di prova, che abbia il suo bel main, così la possiamo provare da sola, no? Allora, cosa ci, dice, cosa ci dicono le slide sul JDBC? Ci dicono che eh, qui semplicemente facciamo un piccolo main di prova che si collega al database e stampa i dati giusto eh? per familiarizzarci poi andremo a creare poi dei metodi opportuni dentro la, la classe libretto eccetera allora eh, la prima cosa che dobbiamo fare abbiamo detto è seguiamo i sei passi mentalmente passo 1 definire la JDBC URL indirizzo, lo stringa di connessione e la stringa di connessione è JDBC due punti MySQL due punti barra barra attenzione che è JDBC no? ho visto gente strapparsi i capelli perché dopo un'ora di debugging aveva scritto JBDC no, aveva scambiato la B con la D eh, purtroppo da errori strani e uno dice poi localhost se non dobbiamo cambiare la porta va bene così il nome del database il nome del database si chiama libretto voti poi i parametri sono seguiti da un punto interrogativo user user uguale root però ho solo quell'utente lì secondo parametro password uguale ho messo anche root user e password io in questo momento non mi ricordo mai se si scrive user o username quindi vado sempre a guardare user e invece la password è password per esteso non pass e basta quindi questo dovrebbe essere la stringa di connessione per il nostro database che abbiamo appena creato adesso mi collego quindi creo un oggetto connessione chiedendo alla classe driver manager di darmi, crearmi darmi una connessione getConnection Con questa JDBC URL. Punto e virgola. Adesso, connection, devo ovviamente importarla. Import connection. Fate attenzione qua. Adesso è scritto piccolo, però fate attenzione a dove cliccate import connection da java.sql oppure la riga sotto mi dice import connection da org ovviamente da java.sql ok non, non importate mai nulla da mariaDB o da mySQL perché eh, vanificherebbe tutto lo sforzo che stiamo facendo quindi noi abbiamo importato java.sql.connection java.sql.drivermanager. E abbiamo questa istruzione. Mi dà ancora un errore questo, questo codice perché getConnection genera un'eccezione e quindi non lo posso chiamare se non attraverso un try catch. Quindi per ora lui mi obbliga a, a diciamo, tutte le, tutte le eh, praticamente tutti i metodi della libreria di IDBC possono generare un'eccezione, SQL exception tutti e quindi tutto il codice che scriviamo sarà dentro un blocco di questo genere anche poi dopo gli statement l'execute query per in qualunque momento qualcosa può andare storto allora cominciamo a provare a eseguire questo vediamo cosa succede se io faccio run di questo prova in teoria non succede nulla no non è vero succede che non mi ha trovato no suitable driver found perché mi vuoi male eppure questo c'è che trovare a no? sì, Maria di B Ok, allora, sì, um, con MariaDB funziona, con MySQL no, questo dipende dalle versioni del driver, mi è venuto in mente adesso che a un certo punto hanno litigato i due, e quindi quelli di MySQL hanno detto sì, però il tuo, il tuo driver non, non deve rispondere alle query tipo um, MySQL, ma solo MariaDB, quindi le versioni vecchie del driver, infatti fino all'anno scorso c'era la versione 2, rispondevano sia a MariaDB che a MySQL. Eh, le versioni nuove evidentemente il driver di MariaDB risponde solamente a MariaDB, se gli metto MySQL lui dice non lo trova. Okay? Quindi questo dipende, diciamo così, è una, come si dice, una regressione dovuta alle versioni nuove, cioè le versioni nuove fanno meno cose rispetto a quelle precedenti, ma per motivi immagino anche legali. Mm? Quindi mettendo questa usando MariaDB, e mettendo questa stringa dovrebbe funzionare, anche con le versioni recenti del database vedete subito quello che succede cioè quando eseguo questo, lui mi ha fatto un errore facciamo sempre molta attenzione a leggere questi errori no? ad esempio se io sbaglio la password l'errore è la prima riga è quella che conta poi di solito l'errore è sempre dentro a destra access denied for user Ok? Quindi ho sbagliato la password. Se io invece sbagliassi il nome del database mi dà un errore diverso che è unknown database. Che è diverso ancora da non potermi collegare. No, ad esempio se anziché localhost mettiamo 127.0.0.1 dovrebbe funzionare. Se invece... Mettiamo, qui ho messo, ho messo male i punti, però anziché uno mettesse un'altra cosa lui mi dovrebbe dire che non riesce a collegarsi. No, stranamente non me lo dice. Vabbè. E mettiamolo a calost. Comunque il messaggio è eh, i messaggi d'errore delle SQL exception sono sempre molto precisi, diciamo così, puntuali, quindi conviene sempre leggerli per bene. Questi Warning qui per il momento non, non preoccupiamocene, no? nel senso che è un meccanismo interno di logging degli errori, interno alla classe ehm, al JDBC, e, ehm, e mi dice che manca una file di configurazione e quindi lui usa per default il login sulla console. Va bene, non so perché me li segnali come errore, ma eh, non è un problema. Continua a funzionare, semplicemente lui dice il login non te lo faccio, te lo faccio sulla console. Ma, nel, sulla parte di login vedremo, lo vedremo bene quando faremo più avanti i data source, che è una estensione del driver manager. Per il momento accettiamo che ci, sono questi, che ci siano questi messaggi. Ok, allora siamo riusciti, penso, a avere una connessione. Dico penso perché eseguendo l'ultima versione non mi stampa nulla, non mi stampa nessuna eccezione, quindi vuol dire che questa istruzione è stata eseguita correttamente. E quindi posso provare a fare un'interrogazione. Come? Mi crea un oggetto statement, uguale, anche qua, statement, la prima volta devo importare, attenzione che ci sono tante classi che si chiamano statement, noi dobbiamo prendere quella da java.sql, che tra l'altro non è una classe ma un'interfaccia, tutte queste sono tutte interfacce, perché sappiamo che l'implementazione è nascosta, e lo chiamo st per abitudine, lo statement, me lo faccio dare dalla connessione attraverso il metodo di factory create statement. quindi createStatement mi restituisce un oggetto di tipo statement st vuoto a questo punto userò lo statement per interrogare il database voglio interrogare i dati di questa tabella qua che abbiamo prima, che avevamo prima. corso punti data e per il momento li voglio tutti quindi qual è la query che devo scrivere? beh, allora per abitudine io prima la query me la scrivo qua così vedo gli errori, li posso correggere interattivamente, una volta che ce l'ho pronta faccio copia e incolla, la porto in java quindi sarà un select eh, le colonne sono corso punti data from data minuscole From eh, il nome della, tabella, della colonna è eh, voto, il nome della tabella è voto. Quindi se eseguo questa query mi dà questo risultato. Non ho messo select asterisco per essere sicuro di quali sono le colonne che scelgo e in che ordine le voglio vedere. No, preferisco essere un pochino più ridondante, un pochino più pedante e non rischiare di prendere una colonna al posto di un'altra. Copia e a questo punto nel, torno in java e definisco una stringa SQL uguale a questa cosa qua, copia e incolla. Adesso Eclipse quando faccio incolla dentro una stringa che va a capo, mi va a capo con la concatenazione e mi mette qua questi caratteri che sono il carattere di a capo in pratica, no? che noi sostituiamo togliamo, sostituiamo con uno spazio. Questa è la stringa che vogliamo eseguire. Ok? Attenzione a mettere uno spazio qua e non a cancellare tutto. Questo è un altro errore frequente quando uno... Si trasporta una query complicata in Java, poi toglie il carattere di controllo. Questo è un errore perché? Ma perché se la immaginate concatenata, questa stringa abbiamo data e poi la F di from attaccato, appiccicato. E quindi lui non capisce, quando, visto che vede la stringa tutta intera, non capisce la sintassi. Okay? Quindi ricordiamoci sempre che quando abbiamo una stringa, una query diciamo così, spalmata su più righe. Ogni riga deve finire con un carattere di spazio. Una volta che ho questa, che è semplicemente una stringa, la devo eseguire. Quindi, avrò un result set, anche qua importandolo da java.sql, chiamano res per result set, uguale, allora il risultato lo ottengo chiedendolo lo statement. statement Carlo Stelmi, per favore, puoi eseguire questa query? O oh, qui c'è sempre dentro il try catch, eh? perché ciascuna di queste cose potrebbe fallire per motivi diversi. Proviamo a fare un run, che se tutto va bene non succede nulla, non mi generano eccezioni, ok, quindi finora va bene. Se io provassi a togliere questo spazio perché magari l'ho dimenticato... Vedete che quando faccio il run lui mi dà un'eccezione che è del tipo strano, un non column corso in field list. dice ma perché? La colonna e allora diventiamo magari pazzi per 20 minuti perché stiamo controllando il nome della colonna corso che non esiste. Cioè, esiste, sì, è corretto. Perché mi dà questo errore? Mi dà questo errore perché purtroppo lui non trova la tabella voto. No? Lui legge. Corso, punti, data from tutto attaccato e fa finta che sia il nome di una colonna e voto sarebbe il nome nuovo che diamo a quella colonna, secondo la sintassi SQL. Eh, non è mica colpa sua. E però non, avendo, non trovando la clausola from non sa da quale tabella andare a, a pescare colonne e quindi mi dà l'errore sulla prima colonna che incontra e dice sì però non avendo la tabella non ho la colonna. Non è, in questo caso non è un messaggio d'errore particolarmente utile. Eh, però dobbiamo sempre... interpretarlo ok adesso finalmente dovrei avere risultati allora dicevamo il cursore dov'è? il cursore che mi permette di accedere ai risultati è sulla riga prima della prima quindi devo almeno una volta chiamare il metodo next per poter accedere ai valori poi dovrò chiamare ripetutamente il metodo next Fino a quando questo metodo Nester restituisce il valore falso. Quando restituisce il valore falso vuol dire che ho già visto l'ultima riga e mi sono posizionato su quella dopo l'ultima. Tutto questo ragionamento si sintetizza in un modo molto semplice. Così. perché l'ho messo in un while poiché ogni volta che va a valutare la condizione while eh, valuta, chiama questo metodo next quindi la prima volta, prima di entrare per la prima volta chiama next e quindi la prima iterazione del corpo di questo while avverrà dopo che ho chiamato la prima volta next quindi quando sono sulla prima riga se c'è la prima riga se la prima riga non ci fosse perché non ho risultati Next mi istituisce subito falso e non entro nel while. Nessun problema, nessun errore, nessun caso particolare da gestire. Se invece c'è almeno un elemento, io entro lì dentro. Elaborerò, come faccio tra un secondo, i dati di quella riga, della prima riga, e poi chiamo Next una seconda volta e mi porterà sulla seconda riga. Andiamo avanti così, immaginiamo di essere sull'ultima riga. Dopo che ho elaborato l'ultima riga e l'ho elaborata tutta, Chiamerò ancora next una volta che sposta il cursore fuori dopo l'ultima riga, ma restituisce in falso e quindi esco dal while. Quindi quello che si è inventato con questo movimento strano del cursore non era poi così ubriaco perché, con lo stesso codice, senza nessun caso particolare, if, non devo fare nessuna if per gestire la prima riga o per gestire l'ultima riga o per gestire il caso in cui ci siano o non ci siano delle righe. Quindi alla fine è una cosa un po' strana per questo cursore, però molto comodo da questo punto di vista questo while verrà eseguito esattamente tante volte quante sono le righe o 0 o più e cosa facciamo? Beh, possiamo estrarre ad esempio il corso chiedendo al result set dammi sotto forma di stringa il valore della colonna che si chiama corso della riga corrente io qua dentro vedo solamente una riga per volta eh? e poi posso avere un intero int, punti, in cui chiedo al result set dammi sotto forma di intero il valore della riga corrente corrispondente alla colonna che si chiama punti. E poi posso estrarre la data, non estraggo la data perché dovrei spiegarvi qualcosa sulla conversione da date a local date che non voglio fare oggi. Ci basta queste qua, per il momento. E quindi le posso stampare. Ad esempio. Print line. Corso più Uguale più voto più punti, ad esempio. Quindi per ciascuna riga estraggo i dati di quella riga e ne faccio qualcosa, cosa più semplice che posso fare: è stamparli. Eccoli qua. Uh, ovviamente sono saltati fuori nell'ordine che piaceva a lui, perché una select non implica un ordine, cioè, noi li abbiamo inseriti in ordine diversi abbiamo prima inserito tecniche, poi analisi, poi chimica, e lui me li fa vedere in quest'ordine qua, apparentemente in ordine alfabetico di corso, ma, ma, ma non è detto, forse perché il corso è un primary key, quindi lui l'ha ordinato, ma... SQL, SQL ragiona per insiemi, quindi se io voglio, volessi, e se è certo dell'ordine con cui vengono restituiti i risultati, ci devo mettere un order by, una clausola order by nella query, altrimenti saltano fuori nell'ordine che vuole il database. No, ma questo, lavorando insieme, ragionando su insiemi il SQL, la nozione di ordine non c'è, se non solamente nella presentazione del risultato. Quindi se volessi essere sicuro che Saltano fuori per in ordine alfabetico dovrei nella query aggiungere in fondo order by corso crescente, corso ask, mm. ascending. Se no mi va bene così. Mm? Eh, ovviamente questo l'ho stampato, ma quello che vorrei fare davvero non è tanto stamparli, ma metterli nel libretto, metterli in una lista. Ma a questo punto non c'è nulla di male a, a, anziché stampare. Eh, aggiungerli, creare un nuovo oggetto voto, v uguale, eh, new, voto, che si prende, corso, punti, e mettiamo un al per la data perché non abbiamo, non abbiamo avuto voglia di capire come si estrae. Voto ovviamente, eh, sono in un package diverso quindi devo importarlo, la classe voto dal model. e questo v da solo non esiste ovviamente, perché se facessi così lo salvo in una v, ogni volta la creo, creo un nuovo oggetto voto e lo dimentico, quindi se voglio salvarmi da qualche parte, questi signori li dovrò mettere in una lista, quindi tipicamente mi definirò una lista di voto, java.util.list, eh, voti uguale new array list sempre java.util così e così e poi farò un voti.add di qui mi sono fatto una lista alla buona, poi noi abbiamo già la classe libretto che è più furba, no? allora lo possiamo anche fare. Quindi alla fine potremo avere, anziché tutte queste print disordinate, potremo alla fine del ciclo while fare una print, ad esempio, o usare la, classe, la lista voti. E qua ovviamente mi mette queste cose qua. Sta usando il voto.toString, e quindi li stampa in quel formato. La data è null, ma vabbè, poi se vogliamo la mettiamo a posto. In realtà ho, avevo fatto una promessa ma non l'ho mantenuta perché ho detto quando faccio la getConnection mi ricordo sempre di scrivere close e non mi sono ricordato. Quindi adesso prima di uscire devo visto che qua non mi serve più, alla fine del, del ciclo while ho esaurito l'analisi di, tu, di tutti i dati, quindi in quel momento, da questo momento in poi non mi serve più la connessione col database. E quindi posso dire tranquillamente connection.close. Tanto i dati che mi servivano li ho messi dentro questa collection, questa lista, voti. Qui adesso sono in un main di prova, ma tipicamente a questo punto qua farò return voti, sarò dentro un metodo che fa la query e mi restituisce il risultato. Mi restituisce il risultato già sotto forma di collection di oggetti, cioè come tutto il resto del programma ragiona e vuole vedere i dati il fatto è che qua dentro questo metodo stiamo facendo cose sporche tipo aprire socket, gestire le eccezioni convertire dati prendere i dati uno per volta tutto questo è un segreto tra noi e JDBC quindi la regola che cerchiamo di darci è eh, abbiamo fatto un package database DB apposta tutte le classi solo le classi che Lavoreranno col database e le mettiamo in questo package. In nessun altro punto di, del programma ci sarà mai una import di, G, di JDBC, di Java.sql. Tutto ciò che ha a che fare con SQL lo diciamo, releghiamo lì dentro. Quindi diventa una serie di classi di servizio, di comodo, che possiamo usare no, per, ehm, per, accedere, per fare le operazioni che ci interessa fare sul database. Quindi questo è un file di prova che no, ci ha permesso di capire diciamo, l'ABC delle connessioni. Questo è un, un suo main. Ma in realtà ci, ci farebbe comodo avere invece di un main che faccia delle cose una classe con dei metodi che il model può chiamare. Ricordate la nostra classe libretto. Lei nel suo costruttore creava la lista di voti vuota. Ecco, sarebbe tanto carino che nella classe costruttore del libretto non creasse una lista vuota, ma creasse una lista che contiene già i voti del database. Quindi la classe libretto, il mio model, avrà bisogno delle funzioni che gli offriamo noi che siamo nel package di accesso al database. Quindi questi metodi che... Quindi immaginate che questa, questo package database è un una classe di servizio rispetto alle esigenze del model. Mi dà i metodi per accedere ai dati. In gergo si chiama DAO, Data Access Object. Cioè creiamo degli oggetti per accedere ai dati. Che sanno come far accedere ai dati non sanno perché non gliene frega nulla del perché tu vuoi accedere ai dati cioè non hanno nozione della logica del programma, di cosa il programma deve fare ci sono dei dati, mi dai delle primitive per accedere e le primitive sono cercane uno, cercali tutti, modifica, inserisci, cancella poi indipendentemente dal perché vuoi inserire un dato, a me non interessa quindi separiamo di nuovo la logica che, di, di algoritmica che sta nel model dall'accesso ai dati che è una meccanica anche un po' antipatiche, perché è fatta di concatenazione di stringhe, e cose strane. Quindi noi creiamo una classe, a questo punto non più la classe prova, che il nome stesso dice quanto vivrà a lungo, posso chiamarla voto DAO. No, tanto per ricordarci chiamiamo DAO le classi che hanno quell'unico scopo, data access object, ci danno un oggetto per accedere ai dati. Potrei avere un'unica classe DAO per tutto il programma, oppure se ho tante tabelle sono un database complicato con tanti dati, magari faccio tante classi, diciamo così, con, con il ruolo di DAO per gestire i voti, per gestire l'utente, per gestire altre cose, no? Giusto per non avere una classe unica con 100 metodi. E quindi una classe di questo genere, che, che metodi pubblici può avere? Beh, in questo caso, public lista di voto, eh, list voti. Questo potrebbe essere un metodo che implementiamo come copiando dal me, dalla prova, dal main. No? C'è un metodo che dice dammi la lista di tutti i voti, come sotto forma di lista di oggetti voto. Tutte le volte che il model ha bisogno della lista dei voti, chiama questo metodo, questo metodo fa la query del database e restituisce la lista. Poi potrebbe esserci un metodo di inserire, uh, public void uh, create voto, e vuole un oggetto di tipo voto. No? allora gli passo un oggetto vuoto e lui lo inserisce nel in database oppure ti do il nome di un corso e mi dici mi leggi i dati di quel corso lì no? quindi l'isvoti me li dà tutti ma io potrei avere un metodo che restituisce un voto solo read voto e gli passo il corso. Ad esempio. Cioè definisco i metodi d'accesso ai miei dati in modo pulito, questa signature qua di questi metodi sono agnostiche rispetto a come sono, sono memorizzati i dati nel database e come devo riuscire a accedere. Vabbè, okay, qui sono rossi perché non ho importato java.util.list e model.voto. Tipicamente le operazioni che dà una classe DAO sono operazioni tipo crude, no? Non so se avete sentito questa sigla, create, read, update, delete. A me non piace delete e ci aggiungo list. Quindi sarebbe cruel, ma suona male. Nel... Ve lo anticipo già, nella maggior parte degli esercizi che faremo, beh, a parte l'inizio che ci serve per impratichirci, il grosso del lavoro sarà list o search o qualcosa di questo genere. No? Noi Quando lavoriamo con i dataset più grandi, spesso non andiamo a modificare i dati, semplicemente li analizziamo, li usiamo no? e, e ci lavoriamo sopra. Quindi sarà abbastanza meno frequente creare oggetti, molto più frequente interrogare. Potrebbero esserci anche operazioni di search. Read voto va bene perché abbiamo detto che il nome del corso è ehm, una chiave primaria nella mia tabella. Quindi se ti do il nome di un corso, alla fine mi restituisci un oggetto vuoto o nessuno. Ma se io volessi fare una ricerca per tutti i voti che ho dato, eh, che hanno avuto un certo punteggio o maggiore o uguale di un certo punteggio, allora avrò, sarà più, non, è uno, non è più un'operazione di lettura, ma è più un'operazione di ricerca, sarà un public void, no, eh, non è void, scusate, lista di voti, perché potrebbe essere più di uno, e potrebbe essere un search voto con punti maggiore di un certo valore di punti. No? un metodo a cui ti do il punteggio e mi dà la lista dei voti che sono maggiori di quel punteggio lì che poi alla fine è la stessa di lista voti con una clausola where più selettiva rispetto a darmi tutti no? quindi in questa classe qua andiamo a mettere tutte le primitive di accesso ai dati di cui il model potrà avere bisogno e l'implementazione di queste primitive com'è? Beh, è sempre lo stesso tipo. Noi avevamo prova.java che in realtà già, se vado a prendere la classe main, è già l'implementazione di lista voti. List voti. Devo un attimo ritoccare qualcosa. Eh, alla fine non faccio nessuna print, chiaramente, ma farò un return voti. quindi proviamo a vederla, Se tolgo qualche riga bianca così riusciamo a vedere insieme il codice. No? Quindi io ho il metodo list voti che eh, apre una connessione, crea uno statement, esegue quella query e poi... Elabora il risultato di quella query in questo loop in cui ad ogni iterazione aggiunge un elemento a una lista di voti, voti.add, che poi viene restituita al chiamante. Ovviamente la return va fatta dopo la connessione.close perché se faccio il return poi la procedura è, fin è finita, quindi il metodo è finito. Um, questo metodo al momento segnala ancora un errore perché dice attenzione che non mi restituisci un valore di ritorno perché in effetti nel caso in cui ci sia un'eccezione non facciamo nessuna return, magari possiamo mettere o un throws qua dentro oppure un return null, dipende come vogliamo gestire il caso in cui ci sia un errore. Quindi questo metodo fa così, gli altri metodi faranno in modo molto simile. Cioè alla fine quei sei passi che abbiamo detto, ci sono sempre, in ciascuno di questi metodi implementeremo i sei passi. Cioè, Non c'è santo che tenga. No? Quindi sarà codice sempre molto simile. Chiaramente se faccio una select avrò poi il ciclo per prendere il risultato se faccio una select sulla chiave primaria beh allora questo while può, può trasformarsi in un if perché in quel caso avrò o 0 o un risultato quindi non è inutile fare un loop il risultato sarà solo una variabile non sarà una lista nel caso di una insert farò un execute update anziché un execute query e non ho la parte di codice che estrae i risultati ma a parte queste variazioni che chiaramente dipendono dal merito della query che sto facendo alla fine la struttura è sempre la stessa faccio ancora un piccolo passo avanti perché visto che la struttura è sempre la stessa mi dà un po' fastidio questa parte qua dove c'è il database, la url, la password eccetera immaginate di fare copia e incolla in tutti i metodi di tutte le classi DAO e poi dire ma guarda senti cambio la password e dovete andare a modificare in 370 posti allora a questo punto facciamo un, passo in un passettino in più e creiamo una classe che io per tradizione chiamo dbConnect o ConnectedDB dipende da, dalla luna che abbia un metodo getConnection statico cioè alla fine l'idea mia è anziché chiamare getConnection su driver manager che bontà sua ha bisogno di queste informazioni mi faccio una mia classe che abbia il metodo getConnection che già conosce queste informazioni. Faccio una piccola classe che ha un metodo che delega. Quindi farò un metodo, un public static connection, connection di tipo javasql, getConnection, che non ha bisogno di nessun parametro perché lo sa, lo sa già lei, o essa o lui, insomma non so come chiamare le classi. Quindi dentro avrò questa istruzione qua e questa istruzione qua. Quindi DB Connect dentro ha la definizione della URL e la chiamata alla get connection vera e propria. E poi come la get connection vera e propria può. Non gestiamo l'eccezione qua dentro perché ne sappiamo di come gestirla, ma la ripropaghiamo. Trouse, SQL exception. E devo importarla, chiaramente. Eccola qua. E vedi che l'ho chiamata BD anziché DB. la tabella di B. Eh, Cos'è che gli piace? Ah, altro return statement, chiaro, non ho ritornato niente, return connection. Quindi definisco la stringa, chiamo il driver manager e restituisco questo. Questo mi permette di far sì che nel mio codice risparmio un'istruzione, ma quello non è il grosso, ma soprattutto non ho bisogno di riportare la URL in ogni metodo. Perché lo sa questa classe. Quindi torno nella mia classe, voto, butto via questa e qua avrò dbconnect.getConnection senza parametri. Quindi, ogni volta che vogliamo una connection, non la chiediamo direttamente al driver manager, ma la chiediamo al nostro dbconnect. Per ora è una miglioria di, di poco, o si permette di condividere una stringa di connessione, ma vedremo tra qualche settimana che in realtà avremo poi, impareremo poi un metodo molto più furbo per gestire pool di molte connessioni. E allora in quel caso ci basterà modificare la classe DB Connect e il resto dei metodi continueranno a funzionare perché non chiameremo più il driver manager, ma una classe più furba. Allora proviamo a integrare questo dentro il commento il resto perché non lo stiamo ancora implementando come cambia il nostro libretto adesso che abbiamo il metodo che mi dà la lista dei voti eh, adesso torno nel model nel model libretto io ho la classe libretto dicevo nel costruttore creava un array list di voto vuoto Scusate il, gi il gioco di parole. Lo modifichiamo e facciamo in modo che quando io costruisco il modello, il modello vada a popolarsi. Allora qui ho due scelte. Uno posso dire che quando il programma parte si legge i dati, e quindi lo posso mettere direttamente nel costruttore, oppure nel caso in cui magari i dati da caricare siano voluminosi, quindi richiedono tempo e non voglio rallentare l'avvio del programma, Posso mettere un bottone in più che dice carica i dati e quindi li carico in quel momento e quindi avrò un metodo separato per caricare i dati. Poi lì devo decidere se i dati che carico sovrascrivono quelli vecchi oppure si, si fondono e nas, nascono poi i problemi. Per ora, quello, tanto è una query semplicissima, velocissima, possiamo dire che quando creo un libretto lui non si inizializza vuoto ma si inizializza con i dati che mi sono salvati nel database. Quindi alla fine questo qui Cosa farà semplicemente? Farà eh, Creerà una classe voto DAO da quella classe che abbiamo appena creato devo importarla chiaramente dal package DB e semplicemente chiederà di inizializzare la lista di voti con il, metodo, il risultato del metodo lista vota. Quindi quando creo il libretto lui chiede al DAO che chiede al database i dati e poi torno indietro e questa array list di nuovo non la sto più creando io ma la sta creando il DAO. Se noi a questo punto proviamo a lanciare il programma, l'applicazione grafica, adesso non mi sta facendo vedere nulla perché noi purtroppo stampavamo sotto solo dopo aver inserito perché davamo per scontato che l'avvio fosse vuoto allora magari modifichiamo un attimo il controller in modo che mi faccia vedere il contenuto del libretto anche prima che l'utente inserisca un nuovo, un nuovo esame un nuovo vuoto quindi bisogna andare nel controller cosa facevamo noi per visualizzare? facevamo questo Dis.model.toString. Ecco, questo qui va bene, ma no, lo, lo facciamo non solo quando aggiungiamo un voto, questo era l'handler del bottone inserisci, lo facciamo anche all'avvio, ad esempio nel set model. Ricordiamoci, il metodo set model è il momento in cui il controller viene a conoscere quali sono i dati su cui lavora, cioè la classe model che li contiene. A questo punto il model è una classe che esiste già, esistendo già il costruttore è già è già stato eseguito e quindi la query è già stata fatta e quindi posso chiedergli i dati e li metto nella casa di testo. Se è tutto vero quello che ho detto, questa finestra parte popolata col risultato di quella query. Okay. E poi se aggiungiamo qualcosa, aggiungiamo un una cosa, un voto e una data, compare qui, attenzione, compare solo qui, non viene ancora salvata nel database. Dovremmo anche salvarlo nel database a questo punto, se vogliamo che la nostra, perché se, no, se chiudo il programma e lo riapro, questo nuovo esame che ho inserito ovviamente non ci sarà. E allora andiamo a implementare il metodo createVoto. E facciamo in modo che quando il controller chiede al model di aggiungere un voto, il model a sua volta lo chieda al database. Oltre a tutti i controlli che il model deve fare, tutti i controlli che il controller deve fare, chiaramente. Quando è ora di arrivare al dato, chiamiamo in causa chi per mestiere memoria dei dati, cioè il database, e la sua classe DAO che fa da interfaccia verso il database. Sono stufo di vedere il null, vi dico come fare. Poi ve lo racconto meglio sulla data. Non ci manca ancora il campo data qua, no? Allora, che noi avevamo in una classe tipo local date, purtroppo non c'è un get local date. Ok? Perché? Ma per motivi storici, vi dicevo, la libreria JDBC è vecchia, non l'ho più aggiornata da anni ma nel frattempo localDate è stata pubblicata e quindi la JDBC non ha tutti i metodi che ci servono però ha un metodo getDate della colonna data ovviamente questi due dati localDate e date sono time, incompatibili ma si possono convertire con un toLocalDate to per ora prendetela per buona poi ci, ve lo racconto con calma Dedicheremo un'ora a piangere sul, sulle date e sui tempi. E quindi a questo punto possiamo mettere data sta un po più bello, è anche più bello da vedere, no? Data. Quindi a questo punto ci fa anche vedere le date. Eccolo qua. Che avevamo inserito. Ok, allora, il contrario è fare la query di inserimento. Dove? È eh, nel mio DAO voto DAO, sono già qua, implemento anche il metodo crea voto. Qui vedete la regola che ci stiamo dando. Eh? Eh, il modello non sa cos'è JDBC, vede solo oggetti, e liste e collection. La classe DAO si sporca le mani e lavora col JDBC, ma non sa cosa sta facendo il programma principale, offre solamente dei metodi semplici e una regola che ci diamo è la classe DAO è senza stato cioè non ha nessuna variabile privata qua è offre una serie di metodi che possono essere chiamati quando vogliono non gestisce nessuno stato, nessuna logica okay? al di là della logica per eseguire la singola funzione allora, inserire un nuovo voto Vabbè, sarà facile, basterà scrivere una query Qual è la query per inserire un nuovo voto? Allora, proviamo a, interattivamente a inserire un nuovo voto e vediamo che cosa mi dice. Se io vado qua e inserisco al più un nuovo voto, voto di prova, a questo punto mettiamo 30, e una data qualunque. Ecco qua l'istruzione che rubo insert into voto, tra parentesi le, i nomi delle colonne, values e tra parentesi i valori da inserire. Allora, prendiamo questa e proviamo a metterla qua. Allora, poi qua eh, chiaramente l'IDSQL è sempre molto conservativo, nel senso che quando mette il nome di una tabella, mette anche il nome del database a cui appartiene. Noi lavorando in un database solo perché la connessione l'abbiamo aperta su un database non serve. I nomi delle colonne delle tabelle li mette sempre in questi apici inversi, perché nel caso in cui quel nome lì fosse anche una parola riservata a SQL, non la confonde, quindi la viene sempre quotata che non serve, però in questo caso, visto che sono, ci sono già, io toglierei solamente questo libretto voti davanti, perché mi fa fastidio. Allora, questa è la query da fare, ovviamente non con questi valori, ma con i valori che provengono dall'oggetto voto che mi è stato passato. Allora, fatemi andare a capo qui, dai. Se no, non riesco a leggere. Non ricordo mai come si fa la formattazione qui. Esatto, ho andato a capo e così. Ho andato a capo ricordandomi di lasciare uno spazio, eh? sempre. Allora, qua ovviamente non ci metto il voto di prova 30 e la data, ma ci metterò i campi di V, che mi arriva dal controller, che mi arriva dal model. Quindi qua cosa farò? Farò esci dalla stringa, rientro nella stringa, concatena v.getCorso. Poi al posto del 30, cancello il 30, esco e rientro dalla stringa e concateno v.getPunti. E poi dove c'è la data, no, attenzione, v.getCorso va, va, va tra apici, quindi devo mettergli gli apici, devo lasciarli, li ho cancellati per sbaglio. e anche la data, esco, rientro dalla stringa e concateno v.get to iso string tu no come si chiamava, no è già così, no no scusate non ce n'è bisogno, mi confondevo con javascript, scusate. Allora questa cosa qui è un delirio, come potete ben vedere. Perché io ho una stringa che è l'istruzione SQL, ma dentro questa stringa, in alcuni punti, ci devo iniettare dei dati che provengono dall'utente. E quindi, values, aperta tonda, aperto apice, e poi il nome del corso. Per mettere il nome del corso, devo uscire dalla stringa e concatenarci questo valore qui. Poi qui devo chiudere l'apice... SQL, virgola, spazio, fa parte della, della query, queste chiuse virgolette mi fanno uscire dalla query perché poi devo aggiungerci il, il punteggio che è un intero quindi non ha bisogno delle virgolette. Virgola, e poi apro le virgolette per mettere la data dell'esame, che è una data ma va indicata comunque tra apici, chiudo l'apice e chiudo la tonda del, del values. È un delirio perché è totalmente illeggibile questa cosa qua, ma molto peggio, non è solo illeggibile, è anche pericolosa. Perché è pericolosa? È pericolosa per... Però... Aspetta, eh? Cioè noi stiamo facendo una cosa di questo genere, no? Stiamo prendendo dei dati dall'utente, nome del corso e stiamo creando una query in cui a un certo punto aggiungiamo una variabile che contiene quella stringa, quel nome, quel valore. È scomodo perché devo uscire e entrare dalle stringhe e Java non mi aiuta di sicuro, ma a parte lo scomodo immaginate un utente particolarmente simpatico che nel nome del corso, nel nome dell'utente in quel campo di testo dell'interfaccia anziché scrivere il nome del corso scriva questa cosa qua apice punto virgola delete asterisco from users o from votio, punto virgola trattino trattino perché lui può scrivere sta roba no? se la scrive e noi facciamo questa istruzione in cui andiamo a concatenare dentro la stringa quello valore che ha scritto lui. Stiamo facendo select asterisco from users where username uguale apice, chiuso apice, punto e virgola. Quindi lui esegue una prima query, select where username uguale stringa vuota e non ritorna niente, punto e virgola. E poi fa delete asterisco from. esegue la delete, perché l'ho messa dentro la stringa che sto eseguendo. Poi attenzione, qua c'è ancora un apice chiuso che dovrebbe darmi un syntax error, ma il nostro amico è stato furbo, ci ha messo un carattere di commento qua, quindi sarà commento, apice chiuso, ma questo apice chiuso non viene visto. Quindi, se io so come è costruita la stringa di query all'interno del programma, e questa qui va a interpolare, inserire, dei dati direttamente provenienti dall'utente, significa che sto lasciando la porta del mio database aperta all'utente, che con un minimo di malizia fa ciò che vuole, mi ruba i dati, me li cancella, eccetera, eccetera, me li modifica. Allora, questo chiaramente è un grosso no sia per i programmi fatti in Java che a maggior ragione per, per le applicazioni web, dove chiunque può anche fare centinaia di tentativi al secondo e trovare un modo per... No? Allora, qual è la soluzione a questo? La soluzione è non costruire mai uno statement concatenando pezzi di stringhe. Oltre al fatto che è brutto e puzza, è pericoloso. Eh, vabbè, qui c'è gente che ha cercato di usare questo principio per fregare l'autovelox, eh, dicendo, eh, oppure, vabbè, c'è una serie di, di barzellette su queste cose qua, oppure la mamma che ha, che ha chiamato il bambino in quel modo lì, quindi ha azzerato il database della scuola quando il bambino era rimandato, cose del genere, ma vabbè, qual è la, la soluzione? La soluzione è usare una classe un pochino più furba di statement, che si chiama prepared statement. Un prepare statement contiene uno statement che viene costruito in due momenti. In un primo momento si definisce il template dello statement, cioè il formato, indicando che in quel formato ci sono dei segnaposto, dei placeholder, dei punti variabili e poi si definiscono queste variabili separatamente, senza fare nessuna concatenazione di stringhe, dicendo direttamente al driver JDBC questa è la query e questi sono i parametri. E ci pensa lui chiaramente a non far casino, non confondere il valore stringa di un parametro con la sintassi SQL della query. Non confonderà mai un apice singolo pensando che chiuda un parametro, invece lui capisce che è all'interno di quel valore. Quindi creerà un parametro il cui valore all'interno contiene l'apice. In pratica è molto semplice, noi costruiremo una stringa più o meno come prima ma dove ci sono le variabili, i dati che devono variare mettiamo un punto interrogativo, parametro 1, parametro 2, parametro 3. Quindi questa ho proprio qua lo commento ma solo per ricordarci di quanto fa male anziché cancellarlo qui cosa mi manca manca un punto di riguardo al fondo okay. andiamo a capo se vogliamo quindi ho una qualunque questo lo stiamo facendo su una insert ma vale anche per il select vale in qualunque momento in cui una query abbia bisogno di essere parametrizzata e adesso Eseguo normalmente il mio codice, quindi farò uh, connection. Cioè implemento normalmente il codice: connection con uguale uh, dbconnect.getConnection. Questo a questo punto lo fa arrabbiare perché vuole un try catch. Facciamogli mettere try catch. A questo punto creo uno statement, non creo più, ecco, la differenza è qua, non creo un oggetto di tipo statement, ma un oggetto di tipo prepared statement. Prepared statement, che è sempre dentro java.sql, e lo creo ovviamente non con, con create statement, ma con prepared statement. E prepared statement vuole come parametro un template di query. Quindi è una query ancora incompleta, mi dà il formato ma non ha i valori dentro. E poi dovrò eseguire questo statement, sarà un st.execute, in questo caso è una insert e quindi dovrò fare execute update, no? no? quello. Chiaramente se faccio un execute update qua non funziona perché ci sono questi punti interrogativi che non hanno ancora un valore qui update perché è un insert eh? forse una select sarebbe query è indipendente dal prepared statement allora cosa devo fare? tra la creazione dello statement e l'esecuzione dello statement devo assegnare dei valori effettivi a questi parametri con dei metodi di tipo set se nel result set avevo i metodi get per prendere i le varie colonne nel prepared statement ho dei metodi set per impostare i vari parametri e set in questo caso il primo ad esempio parametro è un corso quindi è una stringa set string e ha due parametri. Il primo parametro è la posizione quale, di quale punto interrogativo sto parlando. Del primo, attenzione che sono numerati da 1 se non sbaglio. Il primo parametro è 1 quindi questo 1 indica il primo punto interrogativo. Il valore da dargli è il nome del corso, il nome del corso sarà v.getCourse. Il secondo punto interrogativo è il voto, che è un intero, quindi settiamo come integer il secondo parametro dandogli il valore di v.getPunti. Sto estraendo dall'oggetto voto i tre parametri i valori di cui è composto e li sto infilando nei tre punti interrogativi. st, il terzo parametro è una data, set date, terzo parametro e l'oggetto sarà v.getdata e qui devo fare una new date, perché sono variabili, sono classi diverse. No, non funziona. Eh... Vabbè, no, non me lo ricordo, lo mettiamo poi a posto. Per ora non mettiamo le date. L'idea è, estraggo dal voto i vari campi, li imposto al posto dei punti virgola e poi eseguo l'update. Allora così sicuramente è anche molto più pulito, vedo esattamente la query da fare, vedo esattamente quali sono i parametri che ci metto dentro senza dover fare schifezze e poi non, non corro questo rischio, perché se qualcuno dentro corso scrivesse questa cosa, quegli apici, quei segni di commento non vengono interpretati come sintassi SQL, ma come valore della stringa. A questo punto questo metodo crea il voto, tanto per chiudere il cerchio, lo possiamo richiamare dal modello, ce l'ho in libretto, quando facevo add, dopo che ho fatto l'add, o meglio, diciamo così, contemporaneamente a fare l'add nella lista, posso farlo nel database. Quindi anche qua potrò fare, ricordiamo, qui siamo nel libretto, metodo add aggiunge un voto se sono verificati una serie di controlli. Ok, a questo punto io avrò un voto da... DAO uguale, new voto DAO, vabbè mi creo l'oggetto e poi farò un DAO.createvoto di V. Quindi questo voto, cioè in questo caso in parallelo lo metto nel database e me lo aggiungo anche nella mia lista. E basta, nel senso che il controller non ha bisogno di sapere nulla, spero. Per cui se io adesso eseguissi questo programma... Eh, c'era il voto di prova aggiungo un nuovo voto inserisci beh eh, ti pareva che non ci fosse un'eccezione che è di tipo ah beh certo parametro nella posizione 3 non ha impostato perché non ho messo la data vabbè lo sistemiamo devo solo andare a vedere come si fa perché non mi ricordo onestamente ma non abbiamo tempo adesso di farlo, lo correggo, lo, lo committo e, quindi ricordatevi sempre tutte le volte che una query ha dei parametri non fate mai concatenazione di stringhe ma usate sempre il prepare statement. dimmi ma io la mia password l'ho chiamata root quindi più in chiaro di così eh, non, è, non è un problema in teoria non dovreste fare a commit una password a cui tenete su github perché il progetto è pubblico Fino a, quando sono dentro il clip, fino a quando non faccio commit è qua. Quindi quando faccio commit lo sto salvando nel mio repository e quindi nel momento in cui farò un push quella password va a server. Se non si può collegare al tuo database che sta sul tuo computer però. Però sa che tu userai quella password lì nel computer. Se usate solo password che getta altrimenti bisognerebbe... Eh, salvare in un file separato che non viene committato invece. Potrebbe, se tu riusi quella password da qualche altra parte qualcuno può... Ok?